È un problema comune a tutte le ragazze. Passate ore davanti allo specchio per dare un senso ai vostri capelli e noi ad aspettare! Poi basta un po' di umidità e. Puff! Effettate le spalle a Bob. Ma come mai i capelli si arricciano con l'umidità? I capelli, e i peli in generale, sono costituiti da cheratina. La cheratina è una proteina. C'è cioè una lunga catena formata da amminoacidi. Queste catene di cheratina si intrecciano tra di loro, dando origine alle fibre dei capelli. Nella struttura lineare delle fibre si possono insinuare al suo interno delle molecole di acqua ed in quei punti la fibra si accorcia. Il risultato sono dei capelli crespi e ricci. I capelli però si possono lisciare con la piastra. Quando ci si passa la piastra sui capelli, il calore fa evaporare l'acqua presente nelle fibre che quindi sono libere di distendersi e il capello diventa liscio. Questo processo però non è irreversibile, cioè l'acqua evaporata può comunque tornare a legarsi alle fibre e il capello ritornare riccio. L'umidità dell'aria non è altro che acqua sotto forma di vapore, quindi se l'umidità è alta, come ad esempio dopo un acquazzone, l'acqua presente nell'aria è maggiore e quindi la messa in piega durerà di meno. Ti è piaciuto questo video? Allora fai la magica tripletta di youtube, metti un bel mi piace, lascia un bel commento e condividi su tutti i social. Noi ci vediamo al prossimo video!